Allora, salve a tutti, cerchiamo un pochettino di continuare il nostro percorso di, di conoscenza e fortificazione. Allora, questo video lo faccio in funzione di un'esperienza che sto vivendo. E come qualcuno di voi sa, io ho mio figlio che sta in una scuola parentale, perché se poi dico delle scuole parentali è ovviamente perché eh, le sto frequentando, le conosco, eh, questa addirittura è stata fondata proprio da noi, quindi eh, è molto importante che io vi riferisca di un'esperienza reale che viene fatta nel concreto. In questa esperienza che sto facendo sto osservando questi ragazzi perché stiamo letteralmente ricostruendo un'idea di scuola. Non consapevoli, avendo provato anche quelle, consapevoli del decadimento, dello sfascio della scuola pubblica, ripeto, tranne gli eroi che continuano a sventolare la bandiera eh, come fossero dei Schindler all'interno di questo piccolo eh, naufragio che sta avendo tutta le istituzioni in generale e... In particolare la scuola, ecco, ci sono dei professori che, che stanno lì e con lo stendardo, cercano di salvare il salvabile eh, aiutando questi ragazzi in questa situazione di sfacelo. Ma questa situazione di sfacelo sta avvenendo, per cui noi stiamo creando il nuovo e perché io insisto su questa cosa? Allora, prima di tutto perché, insomma, eh, mia madre stessa, che è stata un'insegnante, diceva, ma quando tu parli della scuola pubblica, che deve io... Eh, eh, io parlo della scuola pubblica, eh, io ho tanta stima per la passione, mamma, che tu hai messo all'interno dell'insegnamento all nella scuola pubblica, ma eh, cose stanno accadendo, questo contesto non è più sano. Eh, non è più sano, sta prendendo delle derive gravissime. Io so che ci sono discorsi che riguardano telecamere in classe, che riguardano protocolli di insegnamento e quindi di conseguenza, di questo non se n'è parlato, ma è evidente che una volta che c'è il protocollo, una volta che c'è la telecamera, a che serve l'insegnante in carne e ossa? Avremo gli insegnanti eh, IA, cioè in intelligenze artificiali. Eh. Quindi io, eh, questa deriva è abbastanza chiara, è evidente e va arginata. Come si fa a arginarla? Allora, dentro purtroppo esattamente lo stesso discorso che io facevo per l'istituzione parlatorio, alias Parlamento, eh, in cui dicevo che non si può entrare, pena la propria eliminazione in un modo o nell'altro, e allo stesso modo io parlo delle scuole. Nelle scuole, in questo momento, e lo vedremo adesso concretamente perché vi argomenterò, starci dentro e avere uno sguardo sul mondo con dei valori che si vogliono restituire e difendere è veramente, veramente difficile perché non c'è più un'etica reale, non c'è una pedagogia, c'è uno sbando totale, uno sbando totale. E lo vedremo adesso con l'argomento che mi sta tanto a cuore. Quindi, eh, perché, eh, allora, come, come si fa a mettere in discussione questa istituzione? Questa istituzione si mette in discussione nel momento in cui si crea una realtà che diventa talmente forte, talmente forte, da in qualche maniera obbligare l'altra istituzione a essere ridiscussa. Comprendete bene che il fenomeno dell'abbandono scolastico per andare nelle scuole parentali è già sulle tavole di tutti questi signori e la linea statistica in proiezione che già fa vedere, questi lo sanno che sta succedendo qualche cosa. Ovviamente adesso numericamente, nel momento presente, non è ancora un grosso problema, ma lo diverrà, in proiezione lo diverrà. E quando lo diverrà, questi signori saranno costretti a mettere in discussione tutto. Perché c'è un principio fondamentale che vorrei ricordarvi. I vostri figli non sono i vostri figli, come diceva Gibran Khalil Gibran, ma voi ne siete i custodi, voi siete i custodi dei vostri figli. Questo è importante perché entrambe le affermazioni vi danno un equilibrio. Non sono i vostri figli, significa evitare il padre padrone che abbiamo conosciuto tutti e che non vogliamo succeda più. Ma siete i custodi, significa riprendersi la responsabilità. Non sono i figli dello Stato, non sono i figli della scuola. Quindi se la scuola non fa quello che deve fare, il mio, mio figlio torna con me lo riprendo, lo porto via e lo introduco in una realtà che sappia dargli quei punti di riferimento valoriali e quella formazione interiore, spirituale e anche corporale che vale veramente la pena di essere seguita. Quindi questo, questo concetto è molto importante che, che passi. Abbiamo un compito, chiunque abbia generato un figlio ha un compito, è il custode di quella creatura, finché quella creatura non saprà e non potrà scegliere per se stessa, è il custode, è il custode, questo significa prendersi la responsabilità. Prendersi la responsabilità significa cercare di comprendere attraverso la propria crescita personale e spirituale quali sono i punti di riferimento e lavorare in funzione di questi punti di riferimento, non semplicemente reagire a quello che è stata la nostra infanzia. È vero, molti di noi, le nostre generazioni, hanno patito, e ancora prima quelle di prima, hanno patito dei forti soprusi e abusi genitoriali perché era la storia del padre padrone. Adesso questo non è più, ma non dobbiamo reagire a questo buttando i nostri figli nel, vabbè, basta che si diverte, basta che sei contento te, basta che sta con gli altri, basta che sta a scuola, non basta niente. Voi siete i custodi, siete responsabili del futuro e del presente dei vostri figli. Questa responsabilità va esercitata trovando un equilibrio fra le forze che governano tutto l'universo. E qui veniamo alla nostra crescita spirituale, come vi ho detto in precedenti video. La realtà tutta si manifesta attraverso questa polarità di due forze gigantesche e meravigliose, che le, vede, le vedete dappertutto questo, questo dualismo, alto, basso, bello brutto, grande e piccolo, maschile e femminile, bianco-nero. Il simbolo del Tao meravigliosamente rappresenta questa danza, rincorsa, questa circolarità e movimento di queste due forze che si inseguono e si abbracciano. Allora queste due forze ci devono essere entrambi, in ogni manifestazione della vita noi dobbiamo tendere all'equilibrio di queste forze. Perché? Perché tendere all'equilibrio di queste forze? Perché essendo queste due forze il motore che anima la realtà materiale che noi viviamo, e questo motore funziona meglio, ottimizza le sue prestazioni come qualunque ingegnere meccanico sa quando le due masse delle due forze che girano sono più o meno equivalenti, perché se non sono equivalenti prima o poi questo motore sbiella, si rompe, una massa inizia a girare con un andamento diverso dall'altra e rompe il motore. Adesso noi siamo in una fase in cui dobbiamo riportare questo equilibrio, ve l'ho detto mille volte, e anche nel nostro quotidiano dobbiamo tendere a questo equilibrio. Bene, dov'è che dobbiamo tendere quindi con i nostri figli? Non alla reazione. L'equilibrio non deve essere, c'è stato il padre padrone, quindi io adesso lascio mio figlio libero, discuto con lui di ogni cosa anche se ha 5-6 anni. No, no non, è, non è così, non è nella natura delle cose. L'ascolto, l'ascolto reale di vostro figlio o vostra figlia vi permetterà di capire che ci sono momenti per lo Yang e momenti per lo Yin. Entrambe le forze vanno rispettate. Lo Yang è un'affermazione dura e incontestabile. Lo Yin è l'ascolto, la comprensione e la discussione morbida. Uno è morbido e l'altro è duro. Servono entrambi. Non, abbiamo, non dobbiamo avere paura del duro che è stato esercitato troppo nei nostri confronti e rimbalzare al morbido assoluto, perché i nostri figli hanno bisogno del nostro duro. Noi dobbiamo trasmettere questa possibilità di equilibrio. Quindi accanto all'amore e all'accoglienza dobbiamo saper dire no. Dobbiamo saper dire no. Dobbiamo saper imporre, proporre con fermezza le decisioni che noi riteniamo siano le migliori per i nostri figli. E In questo caso il discorso concreto è su questi meccanismi micidiali che sono animati dalla tecne, cioè gli smartphone, i tablet, i computer, la televisione. Allora, questi meccanismi, la tecne è uno strumento, uno strumento. Non si può fare di uno strumento un oggetto che assorbe tutte le nostre energie o la maggior parte delle nostre energie o troppe energie diventando perciò un fine. Io non vedo l'ora di andare sullo smartphone, io non vedo l'ora di andare sul computer, io non vedo l'ora di accendere la televisione, no, sono strumenti. E quanto strumenti, in quanto strumenti possono essere utilissimi, possono essere utilissimi. Io, non sto assolutamente dicendo che bisogna tornare all'era delle caverne e buttare la Tecne, è utilissima la tecne, ma deve rimanere strumento. Non può diventare un, un oggetto che assorbe più di tante energie oltre a quelle che servono proprio per usarli come strumento. E i nostri figli, Fino a che non hanno una maturità interiore che gli permette di discernere veramente questo discorso di strumento tecnologico, non possono avere la libertà di usarli come gli pare. È fondamentale questa cosa, perché questi strumenti hanno un potere gigantesco hanno un potere gigantesco che può diventare distruttivo, sono degli amplificatori, amplificano tutto, amplificano il bene, amplificano il male, ma amplificano, il che vuol dire che se vostro figlio che ancora non ha una forma, che sta cercando una forma, che è un bambino, non lasciamo perdere gli infanti, non ne voglio nemmeno parlare di chi mette i cellulari in mano a bambini di 1, 2, 3 anni, non ne voglio nemmeno parlare, ma Lasciamo perdere queste, queste assurdità, che spero che siano chiaramente delle assurdità e delle derive veramente inaccettabili sotto qualunque punto di vista, ma anche il dopo, fino a che i vostri ragazzi non hanno veramente un discernimento di un certo livello, non devono avere la libertà di poter usare questi strumenti. Devono avere la libertà di poter usare un, un telefono, ma non devono avere la libertà di poter usare questi strumenti, perché questi strumenti portano nella loro testa, nella loro anima, tanti, tanti, troppi contenuti che non tengono nessun conto di loro che stanno dall'altra parte dello schermo. Non tengono nessun conto. E quindi non c'è abbastanza solidità nell'anima di un ragazzo Preadolescente, un bambino, non ne parliamo di un bambino, un ragazzo preadolescente. e anche adolescente bisogna andare con misura per avere il centro rispetto a, a quello che succede dentro uno smartphone. E siete voi che dovete dire no, ti do il telefono, lo smartphone lo usi in maniera controllata tot minuti al giorno, e questo stiamo parlando di preadolescenti, cioè 13-14 anni, ma i bambini proprio non ce lo dovrebbero avere. Eppure ci troviamo nell'assurdo, nella mia scuola parentale, mio figlio è l'unico che non ha lo smartphone. Ma stiamo lavorando su questo perché tutti insieme come genitori stiamo crescendo e ci stiamo rendendo conto come genitori dell'influenza tremenda che anche in una scuola parentale libera viene esercitata da questi strumenti. È veramente un'influenza tremenda perniciosa, che non va bene e che i ragazzi non hanno ancora la forza di arginare, non ce l'hanno ancora questa forza. Ecco, ora vediamo qua, volevo mettervi proprio i punti fondamentali che secondo me è necessario che teniamo presenti. Ricollegandoci al discorso della scuola, perché i genitori mi dicono ma se io tolgo il cellulare a mio figlio ci sono altri 24 bambini o ragazzi che hanno il cellulare e lui viene marginato, eccetera, eccetera. È proprio questo di cui sto parlando. Non lo potete fare se non siete in una comunità che si pone questo problema. Non lo potete fare se non siete in una comunità che si pone questo problema. E poiché nella scuola pubblica si sta andando in direzione opposta, e dopo il Covid numerosi sono gli esempi di insegnanti che portano anche a ragazzini delle scuole medie la didattica sul tablet, sul, sul, sullo smartphone, alle elementari, non va bene, questa cosa non può funzionare, non aiuta, non fa crescere, allora per questo è il motivo per cui bisogna togliere i ragazzini da lì dargli degli spazi ricreati ex novo, rifondare delle scuole dove il ruolo di questi strumenti veramente eh, pericolosi va ridiscusso. Guardate bene, se io fossi in una tribù e nella mia tribù si usano le spade, io come adulto uso la spada, la uso per tanti motivi, ci taglio le cose, taglio la foresta, mi difendo anche eccetera eccetera, ma non è che prendo la spada e la do a mio figlio che non ha ancora l'età e la forza per usarla, nonché il discernimento, perché la prima cosa che succede è che si taglia e taglia qualcun altro, lo comprendete questo? Perciò, un, uno smartphone è uno strumento complessissimo che è più pericoloso di una spada e non si può permettere che stia completamente libero e incontrollato nelle mani dei nostri figli. Non lo si può permettere. Dovete ergervi, dovete dire no. E dovete dire no facendovi aiutare da una comunità. Fare una scuola parentale non è una cosa così complessa, chi ve lo dice è per spaventarvi, si può fare, la potete fare a partire da voi stessi, ce ne sono tante che stanno nascendo, cercate di creare questi organismi che vi permettano di riprendere il ruolo, il ruolo che avete quello di custodi dei vostri figli. Vi dovete ergere a custodi, esercitare sia lo yang che lo yin. Si discute, si parla, ma anche si dice no. Questo è così e basta. Lo yang ci deve stare nella vita, lo comprendete? Se no il motore non si muove. Nel vostro ruolo di genitore ci deve stare una porzione di yin, che è quella ti ascolto, parliamo, ti accolgo, ti abbraccio, e una porzione di yang, che è quella che dice no, sì, questo si fa così, questo non si fa. Questa porzione di Yang viene spesso, ho visto e in particolare tante volte nelle realtà libertarie, completamente disconosciuta. Ed è un grave errore perché il motore dell'universo non funziona se non tende all'equilibrio. Io non dico che ci dobbiamo stare perfettamente ma tendere a. E quindi sapere che è necessario saper usare lo yang quando è il momento di usarlo. Questo perché tutti noi, come individui, entità spirituali, dobbiamo tendere a questo equilibrio. E questo equilibrio va proposto ai nostri figli. E uno degli obiettivi principali su cui ci dobbiamo ergere è la limitazione dell'uso della tecne televisione, smartphone e computer devono essere limitati e in alcuni casi eliminati proprio. Ora, non vi voglio dare i parametri di età eccetera, ma c'è uno sviluppo dell'anima che va seguito, va accompagnato e non può essere messo in discussione da degli strumenti che invece non sanno a chi si rivolgono. Io già l'ho detto questo, nel, non so se in un precedente video o in un'intervista, ma sappiate, giusto per saperlo, che i figli di quelli che fabbricano questi strumenti, come ha fatto notare la, la Milena Gabbanelli in un servizio fatto per Rai 3, i figli di quelli che fabbricano questi strumenti non hanno il permesso. Vengono cresciuti con un controllo serratissimo, perché? Pensate perché eh, chi li fabbrica e li vende indiscriminatamente eh, ha però il vezzo di toglierli ai propri figli? No, quelli hanno stuole, stu stuoli di psicologi, stuoli di studiosi che studiano il fenomeno, emettono la loro sentenza e la sentenza è negativa, loro preservano i loro figli ma non preservano dal commercio di queste robe a chiunque, in qualunque modo. Certo, magari ci mettono il loghino, eh, no, più di 12 anni no, meno di 12 anni no, più di 14 meno di 14 eccetera, loghino che oltre a certe volte a essere sproporzionato comunque non viene rispettato da nessuno e non serve a niente, perché tanto la legge del profitto è quello che gli interessa, però i loro figli in una maniera intuitiva, sad, eh, diciamo proprio lungimirante, viene, vengono cresciuti senza questi strumenti. Allora, che cosa dobbiamo avere? Un futuro di eh, ragazzi liberi, lobotomizzati dagli, da, da, dai smartphone e i figli di queste elite che invece eh, sono stati preservati e quindi hanno un'anima che viaggia, un cervello che viaggia? No, per favore ergetevi, ergetevi al di sopra di questo e sappiate dire no, sappiate dire no. Una delle cose che sta succedendo, che io sto notando, tra i ragazzi, è l'abbandono della lettura, l'abbandono della lettura. Allora, cerchiamo di capire, sebbene l'alfabeto è evidentemente uno strumento riduttivo rispetto all'immagine, no? pensate un tutorial e pensate un libro. Eh, il tutorial sicuramente riesce a mettere insieme più stimoli no, di immagine, sonori eccetera diventa più efficace in questo senso rispetto magari a una cosa scritta statica eh, sulla quale io non ho molte altre modi se non interpretare le parole. Ma va bene, siamo d'accordo, riconosciamo i limiti dell'alfabeto, All'interno di questi limiti c'è un enorme pregio, un enorme pregio. E qual è? Adesso ve lo spiego. L'immagine video, il film, eh, i video sui vari social, eccetera, questo incluso satura la comunicazione, tende a saturare la comunicazione, che vuol dire che io tendenzialmente, tendenzialmente, di fronte a un video sono molto più passivo che rispetto a uno scritto. La lettura ha proprio questi spazi di creazione. Noi dobbiamo, eh, in quanto custodi dei nostri figli, noi dobbiamo crescerli nella creatività. Il più grande potere dell'essere umano è la creatività. Allora la domanda è come alleno io questa creatività? Ecco, la lettura è uno degli strumenti migliori per allenare la creatività. Ma come Antonio? Ma perché? Lui apre e sta lì e legge, che cosa sta allenando? Allena, perché a causa proprio della limitazione che vi ho detto dell'alfabeto, io quando leggo non ho la saturazione delle immagini, dei suoni, di tutto, ma ho solo le parole, quindi sono costretto a creare le immagini che stanno dietro le parole, ogni volta a riempirle di una creazione che io faccio e che vengo allenato a fare ogni volta che leggo. Quindi ogni volta che leggo vengo allenato a creare tutto ciò che manca. Quindi questa assenza della scrittura è preziosissima per un'anima informazione, perché la mette in condizione di diventare attiva, fornendo i contenuti che mancano, mentre invece i video, i film e tutto questo saturano la nostra capacità creativa perché la investono con molte più informazioni. Ora io ripeto, non sto demonizzando, io sto facendo un video per voi, non sto demonizzando i video, i film in assoluto, però vi metto in guardia e vi dico attenzione perché non è possibile pensare che siano la stessa cosa. Una cosa scritta allena i nostri figli a creare, allena i nostri figli ad avere il più grosso potere dell'umanità, la creazione, per cui è fondamentale come strumento. Allora, poi la domanda che sorge successiva, che mi è stata fatta, è va bene, ma come faccio io? Mio figlio non vuole leggere. Perfetto. Primo, usate lo yang tutti i modi dello Yang, non abbiate paura di usare lo Yang, togliete quegli strumenti eh, assurdi degli smartphone e vedrete che in qualche modo quel tempo dovrà essere riempito da altre cose, punto primo, punto secondo, leggete insieme a loro, leggete insieme a loro, mettetevi lì seduti con un libro aperto, un capitolo lo leggo io figlio mio e un capitolo lo leggi te, leggete insieme a loro, perché questo è il miglior modo, è il miglior modo per accompagnarli. Una volta che c'è stato questo avviamento, poi proseguiranno da soli. Ovviamente, piccolo consiglio, se voi riuscite a esercitare la vostra lettura, essere più divertenti nel leggere, più variati possibile, questo aiuta la fascinazione, sicuramente, ma la cosa importante è che Date l'inizio, che leggete insieme a loro facendo un patto, yang, yang, patto che si impone. Io ne leggo un capitolo, tu ne leggi un altro, no, ma anche senza la vostra presenza. Io ne leggo un capitolo tu ne leggi un altro e parte. E poi ci sono tanti altri, diciamo, modi che potete inventarvi per arrivare a questo tipo di stimolo. Ma la cosa più importante è che comprendete perché, perché se voi stessi avete dei dubbi sulla lettura, è chiaro che vostro figlio non la farà mai. Eh? Si può partire dal leggere integralmente noi a loro, ma poi si deve arrivare a farli leggere loro. E quindi si può creare questo tipo di passaggio, un pezzo lo leggo io e un pezzo lo leggi tu. E poi il bambino andrà per conto suo. Ma la cosa importante è che voi vi coinvolgete in questo processo, vi rendete di nuovo responsabili del processo di custodia dei vostri figli. È vero, non sono realmente i vostri figli. Le anime sono venute giù e voi siete solo i custodi di quelle anime che devono fare il loro percorso. Ma in quanto custodi avete una grossa responsabilità che non potete mollare finché sarete genitori, padri e madri. Quindi riprendere in mano l'educazione dei vostri figli significa non solo guidarli verso eh, orizzonti di libertà che anche quelli la scuola pubblica non ha proprio contemplato, per esempio la relazione con la natura, l'apprendimento naturale, tutte cose meravigliose che sicuramente vanno riportate al centro del processo scolastico, ma accanto a questo ci deve stare anche... Anche l'affermazione dello yang non può essere semplicemente fai quello che ti pare, ti ho portato in campagna, arrampica di quelle sono le susine, quelle sono le abicocche. Non è così, non è così che funziona un processo di crescita. Deve avere lo yin, deve avere lo yang. I ragazzi devono sperimentare anche lo yang. Lo yang è la fermezza, l'autorità, l'autorevolezza. Devono sperimentare che ci sono delle cose che si devono rispettare e basta, perché le comprenderai quando sarai grande. Questo tipo di apprendimento è fondamentale, non fuggite da questa eh, capacità di imporvi, perché fa parte del motore del, dell'universo e della vita. Eh, è chiaro che non vogliamo andare a finire come sono state le, le esperienze negative che abbiamo avuto noi, con i nostri genitori, con i nostri nonni, i nostri genitori con i loro genitori, ma allo stesso tempo non dobbiamo nemmeno cadere nell'eccesso opposto, in cui tutto è fai quello che ti pare e basta che sei felice. Non è così, voi avete un compito, avete un compito gigantesco. Altra obiezione che mi è stata fatta da un genitore, è ma noi dobbiamo dare l'esempio se loro vedono sempre noi con gli smartphone, è vero, sicuramente se noi siamo a nostra volta dei drogati di smartphone, è evidente che comunichiamo un'incoerenza. Ma io vi dico ma, noi siamo degli adulti e non ve lo dovete dimenticare, in questo sta lo young, voi adulti sapete se siete soggetti a una dipendenza o no. Il momento in cui sapete che state usando il vostro telefono come strumento per dei fini importanti, non è importante questo, che il, vostro, che il vostro figlio venga a polemizzare con voi, ma, è, ma tu lo usi e io non lo posso usare. Sì, io lo uso e tu non lo puoi usare, perché io ho tot anni e tu ne hai altri, tu sei un'anima in formazione, io sono un'anima che adesso deve concretizzare delle cose, punto, e mi servo di questo strumento. Certo, ripeto, questo discorso dovete avere un grosso monitoraggio su voi stessi, perché se state sempre pure voi su questo strumento, se questo strumento è diventato una droga anche per voi, è chiaro che il discorso cambia. Ma se questo strumento lo usate anche tanto, ma perché è uno strumento, siatene consapevoli e con orgoglio e vostro ruolo di custode affermate di fronte a vostro figlio e vostra figlia, è diverso. È una cosa diversa, perciò tu devi avere un certo tipo di relazione con questo apparecchio, io ne posso avere un'altra. Quando arriverai al livello di coscienza mio, potrai scegliere da solo, da sola. Non abbiate paura di affermare il vostro ruolo di custode. Un custode, un maestro, un insegnante, un genitore deve fare affermazioni Yang. Non esiste questa cosa di stare a discutere con il proprio figlio eh, sul perché ha dato un pugno in faccia al compagno. La risposta è mai più, stop. Dopodiché possiamo esercitare lo yin e andiamo a vedere le variabili, eccetera, eccetera. Ma tanto più è bambino, tanto più ha bisogno di yang, de gli deve essere dato un limite, i limiti, se non date i limiti. Le anime, lo cercano i limiti, le anime incarnate, lo, lo chiedono a voi il limite. Se voi non siete in grado di dare il limite, sarà un continuo andare oltre, oltre, fino a potenziali autodistruzioni ed eterodistruzioni. Quindi è molto importante che noi ci ricordiamo questo principio, veramente è un faro, yin e yang, ascolto, comprensione, discussione, affermazione, autorità, forza, tutte e due devono girare, ci devono essere nell'educazione dei nostri figli entrambe, non dobbiamo avere paura di togliergli questi strumenti o limitarne tantissimo l'uso. Non dobbiamo avere paura di togliergli dalla scuola pubblica che non riesce più a fare questo lavoro e portarli in realtà dove questo sia possibile farlo. Dove questo sia possibile farlo, dove non abbiamo 48 genitori che mentre noi facciamo questa cosa gli altri invece glielo danno in mano in ogni secondo con più contenuti e gli insegnano anche che è più bello quello eh, lo smartphone del cocomero invece che quello eh, dell'androide. Sono del, de delle forme che vanno allo sfascio queste, non possono essere avallate, dovete creare l'ambiente perché questa piantina spirituale cresca bene, questa piantina spirituale che è vostro figlio e vostra figlia, è fondamentale, vi prego, vi scongiuro, questo è un percorso epocale, se non lo fate voi, lo faranno i signori che ce li vendono questi strumenti e poi ci ritroveremo i loro figli che viaggiano mille volte più veloci di noi e, e, e questo... Non mi sembra che sia auspicabile, invece dobbiamo cercare di riuscire a centrarci e a ricordarci che la lettura è uno strumento che allena alla crescita della creatività, all'esercizio della creatività e va stimolato in tutti i modi possibili e immaginabili, tra cui quello di leggere con loro, leggere per loro e poi leggere con loro, per dargli proprio questa abitudine. Il, lo smartphone è uno strumento pericolosissimo, va limitato se non tolto e questo è un dato di fatto. Non parliamo della tv che eh, tempesta le nostre case, è la stessa cosa, è, la stessa cosa. è un, un oggetto che satura la nostra eh, dimensione di ascolto e ci rende passivi. Questi strumenti, indirettamente allenano noi e i nostri figli a essere dei soggetti passivi non attivi non lo possono usare loro con la consapevolezza vostra che lo usate magari per risolvere dei problemi trovare delle soluzioni creare delle connessioni nuove quindi diventano amplificatori di bene ma loro semplicemente andranno nel flusso diciamo di massa e il flusso di massa è sì passivo ascoltami fai quello che ti dico io gli influencer ora io sono mio malgrado un influencer, no? Però mi prendo carico e responsabilità di questo ruolo e cerco di passarvi veramente tutto ciò che mi sembra possa andare verso la libertà. E creare degli esseri liberi significa che si devono allenare alla creazione, perché la libertà è la libertà di creare, creare con il pensiero, con l'immaginazione, vedere. Essere libero significa libero di creare e la lettura allena a questa creazione, proprio perché è incompleta, è imperfetta, proprio perché l'alfabeto non riesce a colmare tutto. Allora ci allena alla creazione. Per cui cominciamo a questionare nella nostra vita la presenza totalizzante di, di tutta questa tecnè. In, in particolare vi posso dire che io non guardo più nemmeno film, serie tv, perché mi sono reso conto che questo tipo di eh, visione eh, appunto riempie così tanto la mia percezione che poi mi si riducono i sogni. Noi abbiamo un cinema meraviglioso che sono i nostri sogni, ma i nostri sogni avvengono laddove c'è spazio per questa attività immaginativa creativa che deve avvenire. Se noi la sera riempiamo la nostra percezione, la nostra ricezione di tutte queste immagini frastornanti che vanno a senso unico di film e serie tv e, e dopo capita che quando andiamo a dormire non riusciamo nemmeno più a sognare. Quindi su quello esercitate la vostra libertà. Non sto dicendo abbattere, ci sono delle cose meravigliose nel cinema ci sono delle cose meravigliose, non sto negando questo, ma sono dei fenomeni che vanno governati, vanno governati, cavalcati con sapienza. E ricordate questa cosa nei confronti dei vostri figli, vi prego, Yin e Yang ci devono stare entrambi, il mondo gira entrambi, non abbiate paura di affermare ciò che è giusto di fronte ai vostri figli e allo stesso tempo create le condizioni, vedi scuola parentale, dove questo si possa fare, dove questo si possa fare. Spero di esservi stato di supporto il più possibile laddove... laddove eh, Avete bisogno, cercate intorno a voi perché troverete, troverete le risposte, troverete il sostegno. È tempo di un cambiamento enorme, cambiamento enorme lo dobbiamo fare ergendoci al di fuori delle istituzioni e creando nuove forme che mettano in discussione le istituzioni, capace che di fronte al confronto che ci sarà un giorno tra scuole nate fuori e scuola pubblica, magari la scuola pubblica riesce a riprendere il suo ruolo. E' una pedagogia che finalmente abbia un senso pensato e sentito e spirituale. Cerco di stare accanto il più possibile.